Il film che ho visto io oggi è Champagne. Andiamo a vedere il trailer. e Così poi ve ne parlo un secondo. Okay. I am thankful for your love e support. Because this is what matters. È una cosa, ragazzi, pazzesca questo film. Adesso ve lo spiego. Non ve lo spoilerò. Allora, il film è uscito il 12 agosto, quindi due giorni fa, su Mobi, in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. È dell'A24, è dell'A24. Si chiama The Humans, è diretto da Stephen Karam, è scritto da Stephen Karam. I, gli attori avete visto che c'è anche qualche attore importante c'è anche l'asiatico di The Walking Dead, c'è anche una citazione molto simpatica, molto molto simpatica. Eh, scusate, siccome non ho avuto il tempo ma materiale di andare a vedere che film ha fatto questo qua, lo guardo adesso al momento. e Infatti, è il suo primo film, è il suo primo film, ragazzi, tanta roba. C'è questa famiglia che si ritrova in questa nuova casa di una coppia, lui è il, il maschio, lei è la compagna e loro sono i genitori più la sorella e la nonna. Si ritrovano in questa casa fatiscente a New, a, a New York, in una zona tipo Cinatown. E, e insomma, si ritrovano per il Thanksgiving, no? E, chiaramente entrano, iniziano a commentare la casa, la casa è mezza vuota, anzi è vuota, si sono proprio appena arrivati, è un po' fatiscente, è molto grande, è rumorosa, eh, nel senso che si sentono rumori strani. Eh, iniziano a parlare e poi farà, faranno una cena, quindi nel... Eh, bravo, è molto psicologico iniziano a parlare faranno una cena e poi succederanno delle cose che non vi dico questo è uno dei pochissimi casi di film che non sono horror ma sono horror questo è uno dei più splendidi casi di film non horror horror perché in teoria il film non è un horror ma come è raccontato è raccontato come un horror e vi giuro che rimarrete se si amate il cinema e la tecnica cinematografica, il racconto, il linguaggio cinematografico, e vedete la classica storia di una famiglia che si incontra e piano piano, da una battuta a una cosa, emergono tutta una serie di problemi, pesanti anche, di queste persone. Quindi la vita e tutto il suo peso, tutta la sua difficoltà. Ecco, quando vedete, quando vedete questo film, vi accorgerete come questo mago veramente mago del cinema ha trasformato una storia tra, tra, tragicomica diciamo tragicomica trasformata in un horror in un horror dove eh, ci sono tanti aspetti orrorifici oltre al linguaggio perché il linguaggio perché quando le persone di questa famiglia si muoveranno all'interno di questa casa eh, ci saranno situazioni inquietanti spaventose e non solo, il film è anche ricco di jump scare assurdi assurdi e belli, molto belli. E qua riapro un discorso che ho fatto tantissimo tempo fa. In modo molto ingenuo si parla di jump scare come qualcosa di negativo. Jump scare è una tecnica cinematografica, non è un elemento negativo. Usarlo in modo improprio, usarlo, farlo male, è negativo, ma il jumpscare di per sé non è negativo. In questo film ci sono dei jump scare, ragazzi, che vi fanno saltare per aria, sempre se a condizione, a condizione che guardiate questo film con la massima concentrazione e senza distrazioni, perché dovete entrare nel mood della famiglia se vi fate trasportare chiaramente usciranno tutta una serie di problematiche eh, che riguardano queste persone molto profonde molto forti e inizierete a essere sempre più coinvolti dalla storia e si trasformerà in una sorta di horror psicologico dove il regista è riuscito in qualche maniera anche a far sembrare la casa una specie di, mo di mostro di, eh, sì, di elemento mostruoso che avvolge queste persone, veramente qualcosa fin così se ne vedono pochi è assolutamente un film atipico, non dovete aspettarvi un cazzo quando guardate questo film, perché non, è, non sarà mai come, come ve lo immaginate sarà sempre diverso e secondo me da questo film dovete uscirne pensando che vi ha fatto vedere un qualcosa di completamente nuovo, completamente nuovo. E come un genere sia indipendente dal modo di raccontarlo. Ci possono essere due elementi horror. Uno è la storia di per sé, che è, se è horror o meno e due, come lo racconti, perché io ti posso raccontare un film non horror come se lo fosse, quindi con le stesse tecniche che ti mettono a disagio, le stesse tecniche che ti creano suspense e paura, ma il film non è horror perché non contiene elementi come mostri o assassini eccetera eccetera, e questo è fighissimo, questo tipo di tecnica, questo tipo di... Di esperimento cinematografico lo troviamo anche nel film pig che è un film thriller ma non thriller ed è interessantissimo anche quello consigliatissimo ragazzi consigliatissimo anche pig però ecco qua io dico consigliato ma consigliato a chi a chi è che sto consigliando questi film perché è ovvio che se voi avete una scarsa cultura cinematografica eh, siete omologati omologati al cinema eh, mainstream o siete veramente molto molto pronti a fare un'esperienza nuova oppure non guardateli questi film perché richiedono molto, te molto tempo inteso non ci saranno esplosioni non ci saranno combattimenti non ci saranno cose che tipicamente infarciscono i film di hollywood sono film riflessivi sono film a parte che questo film ha una cioè questo film ha una delle migliori fotografie che ho visto negli ultimi vent'anni veramente ragazzi, un fi questo film ha una fotografia mostruosa, nonché un gusto, una capacità di, inqu di creare inquadrature meraviglioso. meraviglioso, le migliori non si vedono nel trailer, ma ci sono delle inquadrature È una fotografia pazzesca, anche la regia è stupenda, è veramente un grandissimo film meraviglioso, sono troppo contento di averlo visto, troppo troppo. Tra l'altro sapete che l'asiatico ha un ruolo molto importante in The Walking Dead, eh, ci sarà anche una citazione veramente molto elegante, molto molto elegante a riguardo. La recitazione è mostruosa ragazzi, La recitazione è mostruosa, se vi fate coinvolgere... C'è stato un momento, uno o due momenti, in cui c'erano delle situazioni di hilarità, eh, di divertimento all'interno di questa situazione familiare e vi giuro che mi sono spaccato dal ridere. Cioè, ho riso proprio come... Eh, esattamente come ho un po' patito le loro sofferenze, allo stesso modo quando loro hanno riso tutti insieme, mi sono sentito molto molto parte di questa cosa, eh. ho riso di gusto proprio riso bene, è, è anche un film che sa essere molto molto divertente eh, e comico, in, in, in piccoli punti però è con grandissima eleganza, eh, eleganza è, la, la, è proprio la parola chiave di questo film, un'eleganza mostruosa, mostruosa. Sono stra felice di averlo visto e lo ritengo assolutamente un film horror a tutti gli effetti ci sono tutte queste situazioni no perché loro arrivano in questa casa e c'è che sta c'è town a quanto pare ed è molto interessante come ci sia eh, la sensazione che il mondo fuori sia molto opprimente e spaventoso ma anche la stessa casa è spaventosa e ha degli aspetti inquietanti che tramite la regia vengono caratterizzati maggiormente. Quindi il pavimento che cigola è... sembra una banalità, no? Perché d'Italia è il pavimento che cigola, no? Qua è, è una casa vecchia che cigola, cigola tutta e se, si sentono i rumori della vicina di sopra, si sentono degli strani rumori dallo scantinato, che probabilmente cioè, non sono cose fittizie fatte alla... dei congioli, no? Fai il film di paura, No, sono tutte cose reali, sono i rumori del mondo, no? Cioè, della vicina, della lavanderia sotto, eh, del custode, Ci sono... Però sono rumori inquietanti che rappresentano i rumori inquietanti di un mondo che è un mondo difficile in cui vivere, un mondo eh, opprimente, un mondo costoso dove stare è difficile dove stare è pericoloso e, e all'interno poi di questo, di questo film ci saranno anche delle delle non dico citazioni ma dei momenti in cui verranno anche ricordati episodi eh, però in modo molto elegante perché non verrà mai esplicitato però si sentirà la, la pressione e la sofferenza del, dell'11 settembre del, del, dell'attentato dell'11 settembre no? di quell'incubo quello è un incubo perché siamo a New York no? quello è un incubo che ha eh, buttato un'ombra su tutti i new yorkesi su tutti gli americani ma soprattutto su tutti i new yorkesi eh, gli ha mostrato l'inferno gli ha mostrato che non c'è sicurezza da nessuna parte che è un mondo spietato e si sentirà tutta questa cosa qua tutto questo eh, tutti i rumori che si sentiremo saranno preoccupanti è veramente qualcosa di veramente di, di, di magistrale me. mi sembra io adesso scopro che, che è il suo primo film è, è pazzesco che una persona giri così bene con questo, cioè, questa è una roba da palma d'oro veramente questo film è pazzesco è stupendo consigliatissimo consigliatissimo veramente bello questo film è tratto da un'opera eh, un teatrale e eh, un po' si trascina dietro quel, quello stile e, e anche quei rumori perché a me questa casa tutta in, col pavimento in legno con eh, una presa diretta uh, dove la voce rimbomba, no? dove mica mi ricordo altro che non mi piace quella. Una presa diretta dove la voce rimbomba perché le stanze sono vuote, dove i passi fanno tun tun tun tun. Mi ha ricordato proprio il teatro. Ed è una ma è anche bello da quel punto di vista perché ci sono anche delle scene cioè da alcuni punti di vista è iper cinematografico da altri è iper teatrale da altri è iper metateatrale cinematografico nel senso che eh, le sue inquadrature che bella la luna è un po' rossa stasera le, le sue inquadrature sottolineano le quinte Sottoline ci sono delle bellissime inquadrature dove cazzo, vorrei farvelo vedere Vorrei poter avere le immagini per farvi vedere le cose che mi sono piaciute e alcune interpretazioni che io ho dato a certe immagini che, che, che ha mostrato. Alcune inquadrature sono proprio, sembrano gli scenari di, di un teatro, messi uno insomma, in, su vari piani, in realtà sono le stanze della casa, non c'è nessuna cosa artificiosa, è proprio una casa. E poi ci sono anche delle situazioni dove eh, vedremo delle inquadrature dove sembra quasi un teatro. Non lo so, è veramente un, un, un insieme un, di esperienze, di, di, di sapori proprio un po' cinematografici, un po' teatrali. E sicuramente sembra un film europeo da questo punto di vista, perché... Eh, è fuori da fuori dai canoni cinematografici a cui siamo abituati eh, anche il grandigliose grazie mille come stai? Grazie mille per i 100.000 Grazie mille. Allora, nel film ci sono delle bellissime immagini. Ci, ci sono dei dettagli di porte vetrate con appunto questi temi. Eh, particolarissimi no? sembrano un po' le nostre le nostre case di una volta dove, dove le porte vetrate avevano mh, modificavano poi po' le immagini dietro no? un po' come quelle dei, del, del bagno per cui vedevi ma non vedevi eh, oppure ci sono delle situazioni di bagno fatiscente dove magari c'è un vetrino rotto, frammentato cioè ci sono e spesso nel film i protagonisti si riflettono dentro questi eh, oggetti e la loro immagine viene scomposta si, si scompone dentro questi, questi oggetti, questi, dentro questi riflessi e io ci ho visto eh, ci, ci vedo un po' un paio di, di cose di comunicazione un po' anche eh, probabilmente c'è la volontà di comunicare perché poi i protagonisti di, queste, di questo film sono gli, le, le storie di questi uomini che però sono complesse e sono eh, ricche di... di verità nascoste quindi il fatto di scomporre così le immagini di queste persone mi ha mi ha dato l'idea eh, come di voler dire che, che queste persone sono molto più complesse di come le vedi che hanno eh, delle storie molto più complesse e che in qualche maniera sono anche distrutti umanamente perché tu li vedi proprio eh, quasi fatti a pezzi in, queste, in questi riflessi, no? Non so come descriverli però ci sono proprio delle immagini dove c'è questo petrino tutto spaccato, e le, la persona è dentro è riflessa ed è fatta quasi tutti i pezzi della persona sono riflessi chiaramente in angolazioni diverse quindi è, è quasi un modo di, di, di, di, di rappresentare simbolicamente eh, perché poi vabbè, vedendo la storia capirete perché e come sono fatti a pezzi, però sembrano veramente fatti a pezzi da una vita che ti fa a pezzi, che in un vuoto nell'altro, per quanto tu sia eh, circondato da persone che, è, che ti amano, i figli, le moglie, alla fine, le cioè alla fine arrivi e... E questo mondo ti fa a pezzi, è un mondo che ti lascia senza lavoro a 70 anni, a 60, eh, famiglie che si disgregano, eh, malattie mortali. Eh, insomma, ci ho, ho visto una serie di, di cose interessanti, chiaramente se le avessi davanti potrei fare delle, delle interpretazioni più... Più, più precise adesso.